Sto registrando dal microfono delle cuffie, avendo collegato il solo jack del microfono stesso, ho modificato alcune voci in pulse audio, come si può vedere qua, sembra che sia piuttosto reattivo il microfono, quindi in teoria dovrebbe avere un buon volume, tutto sta a vedere poi quali altri suoni di sottofondo si sentiranno. come si vede, è piuttosto reattivo qui ho anche eliminato i suoni di sistema anche se devo onestamente dire che sto andando a tentativi. non avendo le, dei chiari né su pulse audio né su alza mixer ora chiuderò la registrazione ed ascolterò un po' l'audio di questo tentativo di registrazione con un volume di audio accettabile e senza troppi rumori di sottofondo